I video si caricano dal menu video, open video, e una volta caricato dal menu audio, open audio from video. In questo modo abbiamo il video e il grafico dell'audio. Ascoltando l'audio del video possiamo, fermando i tempi e controllandoli più volte, trovare le parole e sistemarle nei tempi adatti per essere realizzati i sottotitoli. Una volta finita questa operazione si esportano, senza mettere nessun segno di spunta, con un nome file.srt.